Fermi, questa è una rapina. Datemi tutti i soldi. No, no, no. Aiuto. Ma amore, amore, dove vai? Brigatevi, veloce. Aiuto. Dammi tutti i soldi, brigati. Prendi, prendi tutto quello che vuoi. Dove sono i soldi? Dentro la borsa. Perché è una borsa, dentro una borsa? Ah. Così ecco, ossigenata Dove cavolo sono? Dai, dai Un mestolo, perché un mestolo? Dai, che carino la torcia. Un fon. Non si sa mai. No, no, quella è molto utile. Te la consiglio. Prendila, prendila. Ah, ti rinuncio. Entra.